A tutti da katia bentornati nel mio canale allora oggi vi presento un progettino molto semplice e molto veloce da realizzare questo copri costume realizzato con questo filato della Mister Co filati topless io ho utilizzato circa meno di 200 grammi di questo filato questo filato è un gomitolo da 50 grammi ed è 125 metri 100 poliamide va lavorato con l'uncinetto e ferri del 3 e mezzo 4 ecco io l'ho realizzato con l'uncinetto uh, del 3 e mezzo lavorato oh, tutto diciamo il mio copricostume con l'uncinetto del 3 e mezzo è una lavorazione molto semplice in pratica sono tutte maglie alte catenelle per quanto riguarda la misura di questo copri costume, ho preso la misura da spalla a spalla non è un top down quindi non facciamo gli aumenti io ho iniziato da qui con le catenelle prendendo ripeto la misura da spalla a spalla ho lavorato fino a Ah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giri e poi ho diviso il mio lavoro e ho lavorato il davanti e il dietro separatamente e poi ho unito aggiungendo delle catenelle ho unito per formare lo spazio per le braccia ok io ho iniziato con 140 catenelle e ho lavorato su un multiplo di 7 catenelle per quanto riguarda il filato, questo filato lo, potrete, eh, lo potete trovare nella merceria Penelope di Simona Madarena. La merceria si trova a Terni, in corso vecchio, 126. Io poi nel box informazioni vi lascio il numero di telefono, in modo che eh, per chi vuole il mio stesso filato può contattare direttamente la merceria Penelope. Okay? Bene, detto questo vi lascio il tutorial. Un a tutti! Allora, con l'uncinetto del 3 e mezzo ho avviato 140 catenelle. Lavoro su un multiplo di 7 catenelle. Fate le mie catenelle, le ho girate tutte sul dritto e ho chiuso il cerchio. Adesso inizio il primo giro. Allora faccio 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia. Due volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia ancora due volte filo sull'uncinetto dobbiamo fare attenzione perché le catenelle si girano quindi vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta doppia quindi in tutto 3 maglie alte doppie faccio 5 catenelle 1 2 3 4 52 volte filo sull'uncinetto, salto 1-2-3-4 quindi salto 4 maglie e nella quinta lavoro ancora una maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta doppia. Questo è quello che faccio per tutto il giro quindi lavoro 3 maglie alte doppie 5 catenelle salto 4 maglie di base e nella quinta lavoro la prima delle tre maglie alte doppie quindi 1 2 3 4 5 salto 1 2 3 4 e nella quinta lavoro la maglia alta doppia 1 maglia seguente 2 maglia seguente 3 vado avanti così per tutto il giro eccomi finito il giro vado a chiudere nella quarta catenella con una maglia bassissima adesso ripetiamo il giro facciamo 1 2 3 4 due volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e lavoro nella maglia alta doppia una maglia alta doppia quindi lavoro le maglie 3 maglie alte doppie 1 2 3 4 5 Due volte filo sull'uncinetto, vado qui nelle tre maglie e lavoro tre maglie alte doppie, quindi ripeto il giro. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e vado avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro poi nel prossimo giro lavoro 6 catenelle di separazione quindi faccio due giri poi con 6 catenelle di separazione e poi faccio due giri con 7 catenelle di separazione fino ad arrivare a 10 catenelle di separazione quindi adesso abbiamo fatto due giri con 5 catenelle di separazione poi dobbiamo fare altri due giri con 6 catenelle di separazione poi ancora due giri con 7 catenelle di separazione fino ad arrivare a 10 catenelle di separazione ok quindi io vado avanti ci ritroviamo quando arrivo a 10 catenelle di separazione quindi ripeto ogni due giri aumento una catenella eccomi allora io sono arrivata, ho completato i miei giri, quindi gli ultimi due giri sono arrivata a 10 catenelle di separazione. Faccio un breve riepilogo. Allora ho iniziato con 140 catenelle, lavoriamo su multiplo di 7 catenelle. Quindi ho lavorato 3 maglie alte, 5 catenelle di separazione, ho saltato 4 maglie, nella quinta ho iniziato. La prima maglia alta eh, di 3, quindi maglia alta, maglia alta, maglia alta. Quindi ho fatto due giri con 5 catenelle, due giri con 6 catenelle, due giri con 7, due giri con 8, due giri con 9 catenelle e due giri con 10 catenelle. Ora io in tutto ho 20 motivi. Di questi 20 motivi io ho già diviso il mio lavoro quindi, ho fatto 7 motivi davanti, 7 motivi dietro e 3 per ogni falla, ora. Io, qui ho messo i miei marcapunti qui e do dove ho finito il mio giro. Quindi io inizio da qui: quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3. Per la manica per la spalla quindi adesso lavoriamo il davanti e il dietro separatamente facciamo dei giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza degli scalfi quindi sotto al braccio allora eccomi allora inizio 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia 2 3 4 maglia seguente lavoro una maglia alta doppia maglia seguente maglia alta doppia adesso lavoro 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Filo sull'uncinetto due volte e lavoro le tre maglie alte doppie. Lavoro così fino ad arrivare al marca punti, che poi dobbiamo tornare indietro. Quindi facciamo dei giri di andata e ritorno. Eccomi, allora sono arrivata al mio marca punti e lavoro le tre maglie alte doppie. 1, 2, questo lo posso togliere. 3. Ok, quindi questi sono i miei 7 motivi. Adesso faccio 1, 2, 3. 4 e giro il mio lavoro lavoro la maglia alta doppia nella maglia seguente maglia alta doppia maglia seguente quindi le 4 catenelle come sempre sono la prima maglia alta doppia e ancora 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vado nelle tre maglie alte doppie e lavoro 3 maglie alte doppie Ok, quindi faccio questa lavorazione, faccio giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza sotto il braccio, all'altezza sotto l'ascella, ecco. Dopodiché conto i miei eh, quanti giri ho fatto e poi faccio la stessa cosa per il dietro. Ok? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo lavorato il davanti e il dietro. E poi dobbiamo unire eh, i due lati. A dopo. Rieccomi. Allora io ho lavorato il mio davanti e il mio dietro, ho lavorato per sei giri, quindi sono arrivata sotto ehm, all'altezza degli scalfi, quindi adesso posso chiudere le due parti. Allora qui ho finito il mio giro, quindi ho fatto le mie 12 catenelle, le tre maglie alte doppie. Adesso per chiudere faccio 14 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 due volte filo sull'uncinetto e vado qui nelle prime tre maglie alte doppie quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta doppia maglia seguente maglia alta doppia maglia seguente maglia alta doppia adesso continuo con quattordici catenelle: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Così uno, due. continuo così fino ad arrivare qui e qui facciamo lavoriamo le tre maglie alte doppie 14 catenelle e poi ci agganciamo qui e lavoriamo le eh, facciamo una maglia bassissima ok comunque io adesso arrivo qui e poi chiudiamo insieme riecomi allora io per arrivare all'altezza degli scalfi ho lavorato per sei giri quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 e la stessa cosa ho fatto da questa parte. Adesso dobbiamo chiudere le due parti, il davanti e il dietro. Allora, io qui ho finito il mio giro. Quindi prendo il filo, e adesso mi aggancio direttamente qui dall'altra parte. Facendo 14 catenelle: 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 allora due volte filo sull'uncinetto ecco questa è la parte dello scalfo quindi io mi aggancio qui dall'altra parte diciamo che mi aggancio al dietro che poi il dietro e il davanti sono uguali quindi vado nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia maglia seguente maglia alta doppia maglia seguente maglia alta doppia continuo con 14 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 vado avanti a lavorare le maglie alte doppie 14 catenelle maglie alte doppie 14 catenelle fino ad arrivare qui che poi qui facciamo eh, le 14 catenelle e poi andiamo a chiudere allora scusate un attimo quindi dicevo lavoriamo questa parte e arriviamo qui dove abbiamo le ultime 3 maglie alte questa è la parte dello scalfo che poi andiamo a chiudere qui con le 14 catenelle ok quindi il lavoro e ci ritroviamo qui eccomi allora ho finito il mio giro quindi ho lavorato i miei sette motivi e adesso vado qui lavoro le 14 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E vado qui dove abbiamo dall'altra parte dove abbiamo i sette motivi vado nella prima maglia alta doppia chiudo con una maglia bassissima così quindi qui questo è l'apertura dove dobbiamo eh, per il braccio ok ora facciamo 1 2 3 4 lavoro le tre maglie alte doppie sulle tre maglie alte continuo con 14 catenelle di separazione man mano che vado avanti mi rendo conto che il lavoro è stretto aumento le catenelle quindi da 14 vado a 15 catenelle 16 catenelle 17 catenelle man mano che vado avanti provo e aumento le catenelle allora vi faccio vedere ecco questa è la manica e qui è dove abbiamo chiuso qui da adesso qui quando noi andiamo a lavorare le tre maglie alte doppie quindi lavoriamo questa parte quando ci troviamo qui facciamo 3 maglie alte doppie 14 catenelle e 3 maglie alte doppie così allora io adesso lavoro e ci ritroviamo qui dove abbiamo aggiunto le catenelle eccomi allora mi trovo qui dove abbiamo aggiunto le 14 catenelle quindi ho lavorato le mie tre maglie alte doppie adesso non faccio altro che 14 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 filo sull'uncinetto due volte e vado a lavorare qui dove abbiamo le tre maglie alte lavoro 3 maglie alte doppie sulle tre maglie 1 2 adesso continuo così sempre a giro quindi ripeto se man mano che è andato avanti il lavoro risulta stretto aumentate eh, di una catenella adesso stiamo lavorando 14 catenelle se risulta stretto fate 15 catenelle più avanti andate, eh, se andiamo, diciamo man mano che è avanti aumentate di una catenella quindi 14 15 16 17 ok io adesso vado avanti ritroviamo quando arrivo alla lunghezza che mi piace ok quindi non, non bisogna fare altro perché la lavorazione è facilissima molto veloce semplice eh, però poi a me piace molto è molto carina eh, questo si può usare come eh, un copricostume costume oppure, oppure da indossare su un abito un tubino eh, un tubino senza spalline ecco da mettere eh, Sopra a un tubino, comunque. Io adesso vado avanti e poi vi dico quanti eh, quanti giri ho fatto per arrivare alla lunghezza che mi piace. Eccomi, allora io sono andata avanti per 48 giri che corrispondono a 55 centimetri circa. Bene, il mio copricostume a questo punto è finito. Eh, ripeto è una lavorazione molto semplice facilissima e veloce e lo può realizzare chiunque io ancora devo nascondere qualche filo, poi lo metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossato il copricostume si può utilizzare anche da mettere sopra un tubino un tubino senza spalline come um, poi io lo metto sul manichino vi faccio vedere eh, l'effetto che fa un tubino nero un tubino bianco insomma sotto questo copricostume possiamo mettere il diciamo il colore che più ci piace ok bene questo è un tutorial molto breve e spero che questa quest idea questo progettino che poi non è il mio ma preso da una foto su pinterest spero che vi piaccia e che lo volete realizzare anche voi e non mi resta altro che salutarvi ringraziarvi e al prossimo tutorial, un bacione a tutti, ciao!